Ciao a tutti Colors Oramai il proposito del video settimana che vedrete la settimana dopo è svanito come neve al sole Non ho dedicato nemmeno il solito spazio a, a, al, alla wishlist perché non voglio rubare troppa durata una cosa frivola Uh, questo è un video che mi emoziona, che ho paura di fare male ma che allo stesso tempo tengo molto a fare dopo tanto tanto ma tanto tempo dall'ultima volta che magari se riesco vi metto nelle schede se riesco torno a fare una recensione questa volta non è in collaborazione con Filippo altro quando però è colpa di Filippo <ride> sto scherzando filippo lo sa che lo adoro eh, sono contentissimo che mi abbia dato questo consiglio tant'è che quello che sto per recensivi l'ho sparato tutto ieri sera dalle 9 a mezzanotte e mezza tipo perché nel mezzo mi sono fermato per fare altro però anche se ormai era tardi non, non riuscivo a non finirlo eh, vi lascio anche il suo video dove parla del fumetto collegato al live action, di cui invece vi parlerò io. Perché io di fumetti non so niente. Il live action che dà il titolo a questo video è eh, appunto sempre Otto Uto, notto oppure eh, My Brother's Husband, oppure Il Marito di Mio Fratello. Eh, pensatelo come credete. Eh, vi lascerò. E anche il link della uh, fumetteria che, um, online che finalmente ha portato uh, questo titolo in italia nel uh, 2017 e vi, vi lascerò anche una ricerca generica di amazon per acquistarlo in alcuni formati anche da lì uh, il marito di mio fratello appunto è stato pensato come un Inizialmente come un fumetto da Gen Gengoro Tagame, spero di averlo pronunciato bene Che eh, è un po' estraneo al mondo della fumetteria per questo tipo di titoli In quanto eh, trattava sì tematiche omosessuali, però in una versione un po' più. Eh, un po' meno dolce, come dire eh, Vorrei non attivare limiti di età in questo video, quindi sto cercando di esprimermi in maniera aneguata eh, trattava la tematica omosessuale in maniera un po' meno dolce che in questo titolo E quindi ha sorpreso chi lo conosceva come autore per la tematica eh, trattata Allora La vicenda si svolge in Giappone Con tutte le, visio le visioni dell'omosessualità che ne conseguono eh, Che attualmente non sono delle più chiuse rispetto al resto del mondo, però nemmeno delle più aperte o perlomeno questo è il quadro che ci viene offerto, io sto parlando in base a quello che ho visto perché uh, di uh, Giappone non so uh, nulla uh, la, la vicenda si apre con uh, due fratelli gemelli uh, adolescenti, Yaichi e Ryoji che fino a quel momento sono stati sempre uh, legati dal classico legame indissolubile che caratterizza i gemelli, fino a che uh, Ryoji non confessa a Yaichi la sua omosessualità. Da quel momento, per volontà precisa di Yaichi, il rapporto tra i due fratelli sembra, sembra compromesso in maniera quasi, direi, uh, irrimediabile. Uh. <coughs> Tant'è che nel momento in cui Ryoji vince un viaggio studio in Canada eh, parte per il Canada e finisce con il trasferirsi lì eh, Nel frattempo, Yaichi si è fatto la sua vita eh, eh, Inizialmente si è sposato, ha avuto una bambina, Kana, che comparirà eh, nel, sia nel fumetto sia nel live action e sarà, avrà una parte molto importante e, eh, però questo matrimonio il matrimonio con Natsuki è fallito in quanto eh, Yaishi e, e era fortemente stacannabista perché era perché la separazione e il successivo affinamento di Kana eh, lo cambierà già in parte in quanto eh, la sua azienda l'azienda dove lavorava fallirà e lui eh, guadagnerà soltanto dall'affitto delle camere eh, aggiuntive della, della casa in cui vive. Un giorno eh, si presenta alla porta di Yaishi uno straniero Mike Flanagan che altri non è che il vedo di Ryoji. Nello specifico il ruolo di Yaichi è interpretato da Ryuta Sato Uh, Mike è interpretato da Baruto Kaito che è un ex lottatore di Sumo che attualmente pratica arti marziali. Uh, praticamente vi ritroverete un omone di quasi due metri a interpretare uh, Mike. E uh, le altre due figure principali che ruotano attorno a questa vicenda, ossia Kana e Natsuki, sono interpretate rispettivamente dalla piccola Maru Nemoto e da, da Yuri Nakamura. L'arrivo di Mike, che eh, si presenta subito per quello che è in quanto è il, in Canada il coming out è molto più sdoganato rispetto al, al Giappone, eh, metterà... In discussione eh, tutte le convinzioni o meglio eh, quelle che pensavano quelle che Yaichi pensava fossero mm, le sue convinzioni eh, il primo impatto è da subito molto forte in quanto purtroppo Ryoji nel frattempo è morto di malattia e quindi il trovarsi eh, davanti una persona fortemente somigliante a Ryoji anche se non uguale Scatena uh, e Mike una reazione esagerata per il Giappone in cui gli abbracci non sono contemplati se non dai bambini molto piccoli, in quanto Mike proprio lo abbraccia. Uh, L'altra cosa con cui Iaichi inizialmente si scontra è la spontaneità uh, di Kana, che è una bambina delle elementari non vittima dei dettami uh, rigidi, sull'omosessualità che ancora caratterizzano eh, il giappone anzi è molto incuriosita da questo zio acquisito eh, così diverso così alto così grosso con la barba eccetera e eh, lo tempesta di domande fino ad affezionarci in maniera molto eh, veloce e nulla eh, intorno a questo ruoterà eh, tutta la vicenda mm. Che costringerà gli um, Aici a mettere di nuovo in discussione tutto ci saranno dei personaggi secondari che non vi anticipo uh, perché altrimenti finisce che vi dico tutto e vi lascerò appunto tutti i riferimenti del, uh, del fumetto um, del video di Filippo che lo esamina che esamina maggiormente il fumetto e eh, In conclusione qualche piccolo commento abbastanza caldo sul live action che ho finito appunto di vedere stanotte praticamente uh, Io faccio molta fatica a esternare comunque sia quelle che sono le mie emozioni perfino da solo E ciononostante ho pianto come una fontana, veramente, soprattutto alla fine mi sono mosso due o tre volte Durante il film ho finito con il piangere proprio singhiozzi però ne valsa veramente la pena al punto tale che ho accettato questo, quello che potrebbe essere una sorta di video richiesta da, da parte di Filippo perché eh, se voi volete io tramite WeTransfer vi posso eh, inviare i tre episodi che caratterizzano quella che è nient'altro che una miniserie tv sono tre episodi da 50 minuti in giapponese a cui allego però i sottotitoli in italiano spero che questa cosa possa restare eh, il vostro interesse nonostante i continui tagli che eh, ci saranno perché comunque come, come ho detto in altri video non ho più il tempo di prima eh, spero se, siete se non siete iscritti che vi iscriverete al mio canale che, vi att che attiviate la campanella per non perdere i prossimi video. Eh, fatemi sapere appunto se volete eh, guardare il live action che ve lo invio tramite email con WeTrask. E noi ci vediamo al prossimo video.